Amici della Terra dei Missati, siamo a Latiano. Latiano è la città dei musei e del beato Bartolo Longo. Infatti, questo comune vanta ben 5 aree tematiche allestite in un unico polo museale e la casa che ha dato i natali al beato Bartolo Longo è sempre qui a Latiano. Ma oggi andiamo a scoprire una eccellenza territoriale. è il comune più a nord del Salento ed è famoso per la sua volontà, la volontà della comunità di mantenere inalterate le tradizioni e la cultura popolare. Seguitemi. E se parliamo di comunità e di identità del luogo, quale miglior significante di questa parola se non il cibo? Bene, oggi parleremo di stacchiotti, più comunemente conosciute come orecchiette. E per far questo ho bisogno di un aiuto di una persona che mi sappia spiegare il nesso tra questo semplice tipo di pasta e l'identità territoriale. Quindi andiamo a cercare questa persona. Sindaco un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, sì, rubiamo sì. un minuto al sindaco. Allora, stavamo parlando prima di identità e territorio. Chi l'avrebbe mai pensato che quattro decenni fa, oggi a Latiano, si sarebbe spenta la quarantesima candelina? della festa degli stacchiodi, della sagra degli stacchiotti, della festa delle orecchiette. Il legame tra identità e territorio, come lo si spiega attraverso questa festa? Come tutte le scommesse vengono fatte per essere vinte e questa è una delle scommesse che la, la comunità di Latiano effettivamente ha vinto come ha vinto anche la scommessa della fiera di ottobre. Perché nata la classica nel, conosciuta fera, la la fera, fera di ottobre la fera, eh. nata nel lontano 1866, in seno alla fera di ottobre 40 anni fa, alcuni nostri eh, compaesani hanno creduto bene appunto di ideare questa sagra degli Stacchiodi. E se effettivamente tutto questo è nato e continua ad essere? importante e vigoroso nel nostro territorio, sicuramente c'è ecco, quel legame forte quindi, tra identità territoriale e anche culturale. Ecco, le nostre orecchiette sono il patrimonio e gastronomico del nostro territorio. Quindi ci vediamo domenica 1 ottobre. ottobre in piazza Umberto per la quarantesima sagra dell'Istacchiodde. Rozzzolo e spirrozzola, ma cosa significherà mai? Lo chiediamo al presidente vedremo, della parola: buonasera, siamo con gli amici Ciao. di Calter dei Messapi. siamo qui a Latiano, no? Sì. prima col sindaco ci veniva un dubbio, no? Amletico quasi, ma. Questa fantastica frase, queste due parole, rozzola e spirrozzola, cosa significano? Rossola e spirrozzola, se eh. noi lo analizziamo bene significa rozzola gira. Spirrozzola rigira. No. Ah, gira e rigira. Quindi gira e rigira. E quindi gira e rigira. Gira e rigira, noi da tanti anni, da 40 anni abbiamo iniziato la Sagra degli Stacchioddi per valorizzare le tradizioni popolari e quindi gira e rigira ogni anno facciamo sempre di più affinché questo venga sempre in maniera successiva valorizzato, quindi gira e rigira siamo sempre a valorizzare le tradizioni popolari. È un momento di aggregazione del territorio a cui ci teniamo tanto, quindi vi aspettiamo numerosi e domenica 1 ottobre, ore 12.30 15 e la sera dalle 19 in poi, puntuali, quindi, orecchiette a go. -go. A go, -go.